qui in studio a raggiungerci la eh, consigliera che è ospite della nostra trasmissione. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno alla a tutti. consigliera Silvia Piggiorno a voi. Eh, benvenuta, è la prima volta che è ospite nella nostra trasmissione, quindi io le chiederei subito di eh, presentarsi e per farlo sottopongo ai nostri eh, telespettatori una eh, foto in cui lei è in compagnia di un personaggio piuttosto conosciuto. Oh, sì, ebbe eh Pegrillo. E Beppe rappresenta ovviamente la storia del Movimento 5 Stelle, io sono nel Movimento da 2007 quindi sono 11 anni e, ed evidentemente il Movimento se esiste è ovviamente grazie a lui, io non sarei qua, il Movimento non sarebbe quello che è oggi se non ci fosse stato Beppe Grillo che è stato il collettore di tutto il malessere che serpeggiava nei cittadini di una politica che non ascoltava più le esigenze nostre, insomma, dei cittadini ed era sorda alle loro richieste. Politica che rappresentava soprattutto privilegi, sprechi, gli stessi privilegi che noi oggi che siamo al governo stiamo, e in parte ci siamo già riusciti abolendo. E lei infatti mi ha anticipato perché la domanda che volevo fare è da allora è stata fatta molta strada ehm, anche in termini appunto di eh, consenso e di eh, incarichi istituzionali. Adesso io qui eh, faccio vedere un'altra foto in cui lei è in compagnia di una signora, che eh, facciamo vedere chi è. Sì, lei è Emanuela San Giorgi, la nostra nuova sindaca di Imola del Movimento 5 Stelle. E per, ovviamente lei rappresenta la caduta e la presa di una roccaforte rossa dopo 70 anni è stato un bellissimo risultato, e sicuramente è una sfida eh, che avrà degli impegni Manuela è una persona molto seria, molto responsabile e si sta impegnando per fare il bene dei cittadini molesi e, e rappresenta anche il fatto che questa regione oggi è diventata finalmente diciamo, anche contendibile, quindi c'è la possibilità di scalzare il Partito Democratico che da sempre governa la nostra regione in effetti fra circa un anno ci dovranno essere le nuove elezioni eh, regionali e già sui giornali se ne sì. parla insomma già da tempo sì. anche per vedere quali potranno essere i possibili eh, candidati e le alleanze. Io però la riporto eh, in regione all'oggi eh, nel senso che appunto lei è, è in eh, consiglio regionale dalla, da questa legislatura, dal eh, 2015 sì. e eh, attualmente copre un incarico oneroso. Sì, sono la Capogruppo, sapete nel Movimento 5 Stelle noi ruotiamo ogni anno, quest'anno è toccato a me e sì, un impegno oneroso sì perché comporta anche delle responsabilità, è comunque un impegno continuo, però mi fa piacere farlo anche perché c'è tanto da lavorare e lo stiamo facendo sicuramente con tanto impegno ieri eh, lei viene direttamente da una due giorni di seduta eh, di consiglio si è tenuta appunto anche ieri eh, l'aula dove sono stati molti i temi eh, che avete discusso eh, in particolare avete approvato il documento di economia sì. e finanza io qui vado a prendere eh, i giornali che parlano eh, del tema del Ehm, della qualità dell'aria ma in particolare eh, volevo sottoporre questa eh, notizia perché ehm, è proprio in sede di discussione di questo documento di economia e finanza che eh, si è discusso di una sua eh, proposta eh, vediamo sì. che ne parla il Carlino la regione apre all'idea 5 stelle, aerei rumorosi, tassa in vista eh, per la prima volta la regione apre eh, alla tassa sul rumore aeroportuale, l'Iresa, il PD 5 Stelle in viale Aldomoro sembrano seguire la stessa rotta. Ci dice eh, di che cosa si tratta, cos'è questa Iresa eh, che ehm, appunto, eh, avrebbe una ricaduta eh, poi eh, per la qualità della vita di colori i quali devono subire in qualche modo i rumori il, se, se vivono nelle vicinanze di un aeroporto, esatto. come a Bologna dove sappiamo ci sono dei comitati che si stanno muovendo per contestare. Esattamente, questo è un tema che seguo almeno da un anno e riguarda, come diceva la, proprio l'aeroporto la, Marconi, che è un aeroporto tra virgolette cittadino eh, che è inserito all'interno molto vicino ai centri abitati. E purtroppo abbiamo il problema di far convivere lo sviluppo di questo aeroporto, che è un aeroporto sempre più in crescita negli anni, si parla di arrivare a 10 milioni di passeggeri nel 2021, con eh, la tutela della salute dei residenti che abitano nei pressi dell'aeroporto, perché eh, è un aeroporto particolarmente rumoroso. L'obiettivo è quello di eh, diciamo, togliere la causa del rumore e, e cercare in qualche modo di eh, far decollare gli aerei verso Bargellino e non verso il 130 verso il centro città, questo sarebbe l'obiettivo da perseguire, Però... Questo comporta un dialogo con, con Aeroporto, con ENAV e ENAC ed è un percorso in salita diciamo così, molto lungo. A questo però si può affiancare quello che abbiamo fatto in Regione, cioè l'applicazione di questa tassa sull'aereo rumorosi, quindi si basa sul principio di chi inquina paga, che è un principio che noi vogliamo portare avanti, ed è una tassa propria della Regione, cioè di esclusiva competenza eh, regionale. Chiediamo che venga applicata, anche perché sappiamo benissimo che da un anno a questa parte eh, il Presidente Bonaccini si è riscoperto, autonomista, allora questa che è una tassa prettamente regionale, secondo noi va applicata, ma va applicata proprio per quello che dicevamo prima, cioè bisogna far convivere i due interessi, lo sviluppo dell'aeroporto e il benessere dei cittadini. Con questa tassa andiamo a monitorare l'inquinamento, eh, andiamo a, ad agire sul disinquinamento acustico e eh, sugli eventuali rimborsi. Questo è importantissimo perché in quell'area sappiamo che ci sono due scuole, quindi i, i bambini sono impattati e vanno ovviamente tutelati quindi in questo senso noi abbiamo è un anno che insistiamo siamo partiti da un no netto all'applicazione dell'Iresa a quello che è successo ieri a una sorta di apertura per cui gli uffici faranno approfondimenti per applicare per la prima volta nella nostra regione questa tassa a tutela dei cittadini fino ad oggi abbiamo, fatto, abbiamo tutelato gli interessi dei privati bisogna cominciare a tutelare anche i cittadini quindi sarebbero risorse che entrano e che possono essere sì. impiegate poi sì. appunto per eh, l'ambiente, per opere di mitigazione sì. e quant'altro. Esatto. Eh, sempre a proposito di ambiente, eh, come avevo annunciato prima, eh, la notizia oggi è quella sulla, eh, sul via delle domeniche super eco, dice il resto del Carlino, in strada solo mezzi elettrici, limitazioni al traffico dal 1 ottobre al 30 novembre, sono in arrivo 6 domeniche super ecologiche in cui potranno circolare solo i mezzi elettrici e il biglietto del bus avrà valenza giornaliera. Nelle date del 28 ottobre, adesso non le so a leggere tutte, comunque sarebbero una domenica al mese da ottobre a marzo, il divieto di circolazione dalle 9 alle 18 riguarderà tutti i veicoli a motore eccetto quelli elettrici, banditi pure, questa è una delle principali novità delle nuove misure che rientrano nel PAIR, il piano aria integrato regionale, i mezzi di quelli a metano o GPL quindi misure un bel po' più drastiche rispetto a quelle eh, dell'anno eh, scorso poi eh, ci dice ancora il Carlino che sintetizza il provvedimento una seconda ordinanza riguarderà i generatori eh, di eh, calore i generatori eh, di calore a biomasse questa ordinanza stabilisce per gli immobili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento è evitato l'utilizzo di caminette e di impianti a legna pellet a meno di due eh, stelle. La stessa eh, notizia trova largo spazio anche sulla eh, libertà eh, di eh, Piacenza che parla di misure anti-smog, lo stop ai diesel Euro 4 ferma eh, altri 8.000 eh, veicoli, insomma il tema, diciamo in generale, il tema ambientale è un tema molto sentito, voi avete fatto eh, parecchie iniziative e, e interrogazioni su, sul tema dell'ambiente e dei sì. rifiuti, eh, ci vuole dire qualcosa su questo? Qual sì. è la posizione del Movimento 5 Stelle? Chiaramente la posizione del Movimento sulla qualità dell'aria è sempre stata quella di andare verso eh, misure non solo di mitigazione, ma appunto intervenire sulla causa. Queste a mio avviso sono misure palliative, cioè bene che ci si preoccupi dell'ambiente finalmente, però bisogna andare a agire anche sulle cause e questo costa un po' con la politica portata avanti dal, da questa giunta, dal Presidente Bonaccini, per cui eh, si insiste tanto sulle grandi opere, sulle grandi infrastrutture che sappiamo benissimo. Faccio l'esempio del passante di mezzo, porterà 10 milioni di veicoli in più sulle nostre strade. Eh, è una politica che noi non condividiamo. Ripeto, questi sono palliativi. Andiamo a agire sulla causa, anziché continuare ad alimentare eh, traffico e smog. La nostra, lo sappiamo benissimo tutti, è, eh, viviamo nella pianura padana, che è una delle aree più inquinate d'Europa. Eh, bisognava intervenire anni fa. Adesso si parla tanto appunto di passante di mezzo, eh, ci spadana, sono opere di cui si parla dagli anni 80 e ancora oggi ne continuiamo a parlare, quando invece bisognava intervenire anni fa, proprio perché abbiamo le nostre centraline che sforano quotidianamente i limiti imposti dalla legge, dovremmo essere a maggior ragione, visto che siamo la una delle regioni più inquinate d'Europa, essere all'avanguardia dal punto di vista per esempio, del trasporto pubblico locale, che ancora fa fatica a partire. Sappiamo che anche qui abbiamo dei problemi, la bologna Porto Maggiore non verrà raddoppiata perché eh, in Comune hanno approvato eh, una palazzina che non permetterà il raddoppio, quindi una maggior frequenza dei treni e quello è un ostacolo appunto al servizio ferroviario metropolitano su cui bisognerebbe puntare molto molto di più in sul posto, trasporto sostenibile. Su questo tema avete parlato ampiamente ieri perché è stata presentata anche una più di una risoluzione sì. ehm, diciamo, centro di questo è il futuro documento che dovrà presentare sì. la giunta che è il PRIT il piano regionale integrato dei trasporti Trasport, sì. Sì. Eh, è stata bocciata una eh, risoluzione che chiedeva appunto eh, maggior presentata da sinistra italiana ehm, e anche, da noi. e anche da voi sì. eh, che chiedeva appunto eh, una visione che prevedesse appunto più trasporto pubblico o trasporto comunque su ferro come si dice, insomma sì. treni, rotaie eh, piuttosto che investimenti sì. sulle infrastrutture sono stati molti gli interventi ma insomma eh, la sintesi di questo dibattito che si è tenuto in assemblea il nostro documento è stato bocciato, noi diciamo che il PAIR ehm, scusate che il PRIT, Prit. <ride> tutte queste sigle il PRIT è poco coraggioso bisogna tutelare molto di più il nostro ambiente eh, torno a dire quello che dicevo prima cioè, continuiamo a puntare su opere eh, che ancora puntano sulla gomma quando invece bisognerebbe essere molto più lungimiranti, però dall'altra parte eh, si cerca in qualche modo di tutelare evidentemente non la qualità dell'aria, la salute dei cittadini, ma eh, gli interessi magari di cooperative o di lobby che su queste grandi opere ovviamente ci, fareb ci farebbero i guadagni e non è però la, la, la nostra logica Bisogna puntare molto di più sul trasporto sostenibile e questo PRIT non è un PRIT che va in questo senso purtroppo. Non è ancora ufficiale questo PRIT, no. quindi lo vedrete, vedremo cosa eh, conterrà e quali saranno poi le obiezioni puntuali sì. che eh, i gruppi di opposizione come il vostro qui in Regione potranno eh, fare. Eh, un altro tema che so è eh, molto al centro della eh, sua eh, particolare attività in aula. Eh, se ne è parlato anche ieri la sanità eh, in Emilia Romagna, eh, lei ha avuto eh, diciamo un confronto con eh, l'assessore Venturi perché ha presentato un'interpellanza. Adesso eh, io ho preso questa eh, pagina dal eh, Carlino eh, di Imola eh, dove eh, a proposito di sanità si parla della proposta della WILL direttore unico per le quattro AUSL, c'è ancora tanto da lavorare nella lotta agli sprechi, a parlare appunto è. Eh. Eh, l'esponente, il coordinatore locale del eh, sindacato Giuseppe eh, Rago, eh, ma in generale lei ha contestato... Eh, qualcosa sulla sanità, stiamo quasi per chiudere quindi le chiedo brevissima sintesi che quale so, quali sono state le sue critiche ieri e come vede l'organizzazione della sanità sì. regionale è da tempo che noi denunciamo il fatto che la sanità pubblica sta perdendo terreno rispetto alla sanità privata e di questo abbiamo voluto informare l'assessore eh, le critiche che facciamo noi oggi le dice anche per esempio Milena Gabanelli attraverso un servizio che ha fatto eh, in cui mh, preso per esempio l'ospedale Ristoli abbiamo sempre meno pazienti e sempre meno interventi, a questo però non corrisponde eh, una, una minor, eh, minor tempistica per le liste d'attesa che continuano ad allungarsi, allora è un problema che va affrontato, però purtroppo vediamo che eh, queste criti critiche e criticità eh, sono quasi un tabù per questa giunta, invece noi il problema lo vogliamo affrontare non in modo propagandistico come viene, come viene fatto dall'altra parte perché tutti gli annu agli annunci che vengono fatti nella realtà non corrisponde eh, una situazione che ci viene presentata eh, come, come non vera. Quindi il problema delle liste d'attesa, appunto il problema del fatto che molti primari di eccellenza se ne vanno dal pubblico per andare al privato, sono tutti temi che, che vogliamo affrontare che però dall'altra parte eh, vengono in qualche modo rigettati dicendo che la nostra sanità è la sanità di eccellenza e che va sempre tutto bene, non è così. Quindi ci sono dei picchi indiscutibili di eccellenza perché sì. eh, abbiamo visto casi tipo Arezzoli, il trapianto sì. di questo torace. Sì. Eh, ricostruito con una stampante 3D, 3D sì. però allo stesso tempo eh, i problemi eh, ci sono le chiedo su questo ma proprio una battuta perché dobbiamo eh, chiudere come eh, il tema della sanità potrebbe incrociarsi con il tema dell'autonomia perché abbiamo parlato molto di autonomia questa richiesta che eh, avete anche eh, discusso in assemblea legislativa un documento che è stato approvato che dà mandato al a Bonaccini, al Presidente della Giunta Bonaccini di andare avanti a chiedere questa autonomia, come la vede? Allora la questione dell'autonomia è, è un tema molto ampio, come sapete come regione da un anno a questa parte stiamo, il Presidente sta rincorrendo altre regioni, su questa partita, eh, il tema è che noi siamo rimasti molto indietro, noi come 5 Stelle abbiamo fatto diverse proposte in diversi momenti eh, dell'anno, purtroppo eh, dall'altra parte abbiamo avuto un atteggiamento tra virgolette ostile nel senso che le nostre proposte sono state in qualche modo sottovalutate adesso ci troviamo a dover rincorrere le altre regioni e a tirar la giacchetta al Ministro Stefani che si sta occupando proprio di questo argomento per poter essere, arrivare tra virgolette primi perché alla fine tutto questo discorso di, dell'autonomia si è ridotto purtroppo a una corsa anche qui propagandistica a chi arriva prima sulla sanità ci sono tante competenze che noi potremmo ehm, prendere in carico come regione proprio per andare a migliorare la salute di, di tutti i cittadini. Però, ripeto, fin tanto che eh, la politica entrerà nelle nomine dei, dei direttori generali, crediamo che un problema comunque rimanga. Eh, a livello nazionale, per esempio, stiamo puntando su un concetto abbastanza banale, che è quello della meritocrazia. Cioè, la sanità deve essere meritocratica, non può la politica intromettersi e fare scelte che abbiano logiche diverse, e su questo noi chiudiamo la nostra puntata, naturalmente con la capogruppo del Movimento 5 Stelle avremo tantissimi altri argomenti da affrontare, quindi io la invito a tornare nei nostri studi e nel frattempo invito gli spettatori a seguirci alla prossima puntata che si terrà come sempre martedì prossimo. Un caro saluto e un arrivederci da Isabella Scandaletti.